Oh. cari amici approfitto di un trasferimento sono, sono a Roma sono a Roma per lavoro e quindi, e quindi ho campo e adesso me ne torno a dormire in una località protetta e segreta in Roma, protetta dal fatto che non c'è campo, perché a quanto mi è sembrato di capire non è previsto che in questa località turistica ci siano dei turisti con i loro telefonini quindi quando sono tutti lì c'è qualche problema di ingorgo e la banda diciamo così, non reagisce quindi non posso far dirette, non posso, non posso sfogarmi come si sta sfogando quel leone in gabbia che è il, eh, il collega Borghi, Claudio eh, la camera bassa, io diciamo così mi dedico ad altre attività e faccio il pendolare. Ehm, so che Claudio sta facendo uno sforzo, uno sforzo meritorio eh, al, quale, al quale vorrei aggiungermi ma non posso per ripercorrere eh, approfittando della maggiore visibilità sia dei temi economici, perché insomma è chiaro che la crisi non era, non era mai stata risolta, ma, ma, ma adesso si è aggravata, sia della maggiore visibilità anche della, della, della sua stessa persona, in quanto l'ingresso in politica e anche come dire, le strategie un po' sciocchine e in questo senso controproducenti di certi media che non sanno gestire, secondo me, in modo funzionale, le strategie comunicative perché insomma è chiaro che se tu crei un mostro poi la gente lo va a vedere e magari si accorge che non è un mostro ma è uno che si mette lì a spiegare con dedizione e buonsenso il funzionamento funzionamento dell'economia, avendo peraltro una ragguardevole esperienza in questo campo, anzi direi una poderosa esperienza in questo campo, per usare il lessico del nostro, del nostro primo ministro, che il Signore lo abbia quanto prima nella sua santa e degna guardia. E quindi diciamo approfitto di questo, di questo, di questo rapido passaggio. Per, eh, di questo rapido tuffo diciamo così nelle, nelle onde herziane di Roma per, per intrattenermi con voi eh, sono vivo va, la salute va bene spero altrettanto di voi eh, ci sarebbero molti fatti da commentare ci sarebbero molti fatti da commentare diciamo che il tema dell'emergenza democratica comincia a prendere una certa consistenza, eh, inquietante, ma non è esattamente di questo che voglio parlarvi. Voglio parlarvi intanto di un dettaglio che non sapreste definire eh, macabro o umoristico. Come avrete probabilmente visto, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha, eh, che ha creato eh, un, un gruppo di lavoro che dovrà eh, fare con funzione diciamo, consultiva, insomma in senso lato di indirizzo, assistere ai governi europei nella ristrutturazione dei sistemi sanitari eh, nel, eh, diciamo, nell'era post-Covid, post quindi DC non nel senso di dopo Cristo, ma nel senso di dopo Covid. E la cosa <ride> che tutto sommato fa ridere, però è macabra, è che eh, a presiedere questo comitato è stato chiamato il collega senatore Mario Monti. Ora, diciamo, non è che uno ne voglia fare un fatto personale, questo è un fatto puramente politico. Il collega senatore Mario Monti è quello che ha, eh, diciamo, cospicuamente, o per meglio dire, poderosamente, contribuito con le, sue, con le sue politiche, come è noto, a quella stagione di smantellamento della sanità pubblica italiana in nome dell'austerità. Che tutti ricordiamo e che poi è stata gestita con l'appoggio esterno o addirittura con la diretta partecipazione del PD, che poi ha espresso i, eh, la maggior parte dei primi ministri che hanno portato a termine questa, questa agenda. Le agende. Eh, per chi eh, conosce eh, diciamo, i film dell'ispettore Callaghan, sa che eh, se io dico che eh, diciamo, le agende ognuno ha le sue, si ricorderanno i, i, i cinefili, il noto passo di un film dell'ispettore Callaghan, le agende ognuno ha le sue, quella del, eh, quella del eh, senatore Monti si basava su un equivoco, l'equivoco è stato peraltro con onestà intellettuale e anche forse con una certa fresca naivete che in qualche modo contrasta con la figura veneranda, insomma austera, di questa persona saggia che aggiunge alla, alla saggezza che viene da un percorso professionale, anche quella che viene dall'esperienza della, della, della vita, insomma questa veneranda canizie, Mal si concilia con l'ingenuità dell'intervista eh, alla CNN in cui lui disse di aver distrutto la domanda interna per favorire il riallineamento delle importazioni alle esportazioni sapete che se vi tolgono soldi dalle tasche non comprate più né beni nazionali né beni esteri e non comprando beni esteri favorite il riequilibrio della bilancia dei pagamenti. Ma che lui lo aveva fatto perché adesso ci sarebbe dovuta essere una gigantesca operazione di domanda da parte degli altri paesi europei che avrebbero, in particolare la Germania, sostenuto comprando... Eh, facendo investimenti, eccetera, eccetera, tutta l'economia eh, dell'intera eh, Unione Europea e dell'Eurozona in particolare. Quindi il senatore Monti era convinto di questo, cioè era convinto in buona sostanza del fatto che chi ci consigliava l'austerità da Bruxelles ce la consigliasse per il nostro bene e che avrebbe fatto il possibile per eliminare i dannosi effetti collaterali dell'austerità dannosi, effetti collaterali dell'austerità che, come noi avevamo da tempo messo in guardia, si sarebbero anche contati il numero di morti, non solo quelli che si sono appesi nel loro capannone, non solo quelli che eh, in qualche modo hanno eh, posto fine ai loro giorni nella disperazione delle ristrettezze economiche, ma anche quelli che le oggettive condizioni di fragilità sistemica determinate dalla... Eh, alle politiche di austerità sare si sarebbero naturalmente presentati eh, a fronte di eventi naturali avversi anche non necessariamente gravi come quello pandemico. Questa mia affermazione eh, è suffragata da studi, studi scientifici, eh, per esempio se voi vi andate a cercare su internet, magari poi ve lo metto in qualche modo a disposizione su Telegram, vi ricordo il canale Telegram, c'è uno studio di... Dal Franz Prante e altri due coautori finanziato dalla Friedrich Ebert Stiftung, dalla fondazione Friedrich Ebert, eh, tedesca, e pubblicato su Rivista Scientifica il cui titolo è sostanzialmente dice eh, la. Eh, a un decenni, di, eh, decenni di sottofinanziamento del sistema sanitario hanno reso l'Italia molto fragile di fronte alla crisi del Covid questo è il titolo e questo è tutto l'articolo l'articolo poi fa vedere i numeri, fa vedere dei confronti internazionali è molto interessante ma insomma è quello che sapete voi vi sarete pure accorti che a un certo punto avete cominciato a pagare ticket che le, code, eh, le liste di attesa si allungavano eccetera eccetera eccetera eccetera, eccetera protagonista di questa stagione è il PD, che adesso vuole essere improvvisamente, non si sa perché, si presenta come il protagonista di questo rinascimento della eh, sanità pubblica eh, italiana, peraltro chiedendo il MES un giorno sì e l'altro pure, ma eh, con eh, argomenti eh, intrinsecamente pericolosi. Oggi per esempio sul giornale ho intravisto che eh, oggi, secondo Gualtieri, eh, ricominciano a esserci, secondo lui, problemi di liquidità per l'Italia tali da giustificare il ricorso a prestiti di questo tipo. Eh, non so che cosa pensare di un ministro che dice ai giornali cose diverse da quelle che dice in audizione, vi ricordate che quando è venuto in audizione gli abbiamo fatto mettere a verbale che l'Italia ha problemi di liquidità, non ne ha e quindi conseguentemente che il ricorso al MES è insensato sotto il profilo strettamente finanziario, ma insomma questa è la situazione. Un dettaglio molto divertente, qui torno sul dettaglio da cui siamo partiti, cioè quello che il, il, il protagonista, il, il, il simbolo eh, in qualche caso anche nella penna o nel pennello di alcuni, di alcuni disegnatori la caricatura dell'austerità, cioè il collegamonti. Sia eh, quello incaricato dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Che, eh... Scusate, forse avete visto c'è stata un'interruzione perché mi hanno, mi hanno, mi hanno telefonato. Vabbè. Allora, stavamo parlando del Decuyus del De ehm, che appunto adesso si atteggia a eh, Salvatore della, della Sanità, della Sanità Patria, della Sanità la sanità pubblica, questa cosa non, non, non, non fa ridere, ehm, però non stupisce da parte dell'OMS, vorrei ricordare, vorrei ricordare in, in, in quali e quanti modi l'OMS ha allietato, si fa per dire, il nostro lockdown. Eh, lo ha allietato per esempio prima dicendo che le mascherine non erano essenziali e poi invece abbiamo capito che erano essenziali lo ha allietato aspettando marzo per dichiarare la pandemia quando invece risulta che loro avessero molte più informazioni di noi su quello che stava succedendo in Cina e che quindi forse avrebbe dovuto essere un pochino più preoccupati e aiutare magari anche noi a preoccuparci, a prevenire diciamo così eh, eventi che poi si sono, si sono verificati. Lo ha dimostrato prima eh, proibendo e poi di nuovo permettendo l'uso dell'idrossiclorochina che adesso mi pare di capire, di intuire che sia diventata parte del protocollo terapeutico per il trattamento della Covid-19. Apro e chiudo una parentesi per dire che ovviamente a agosto ne sappiamo più che a febbraio e in particolare abbiamo imparato che esistono tutta una serie di terapie alcune le abbiamo, le abbiamo imparate, ne abbiamo ravvisato l'utilità facendo delle autopsie che per motivi che ancora non sono chiari perché i verbali del comitato tecnico scientifico sono stati desecretati solo in parte, erano stati, erano stati in qualche modo Uh, erano state in qualche modo le autopsie inibite se non addirittura proibite uh, ma ha avuto anche un atteggiamento oscillante uh, sul tema degli asintomatici ora è chiaro che se una cosa si trasmette attraverso le goccioline e tu, uh, diciamo, attraverso lo starnuto se tu sei asintomatico e quindi non starnutisci forse, chissà, forse magari sei meno contagioso che se sei asintomatico e starnutisci no, mi sembra una cosa di buonsenso però io non sono un grande scienziato come quello dell'OMS e ne sono ben lieto perché devo dire che il simpatico, eh, diciamo, um, eh, pronipote della regina di Saba, l'etiope, eh, non mi ricordo mai come si chiama, un nome molto complicato, che la guida è qualcuno che ti fa sembrare Peter Sellers, nelle sue migliori interpretazioni, eh, James Bond. Cioè, voglio dire... Cioè, No, no, no, no. più gaff eh, scientifico politico comportamentali più eh, atteggiamenti inopportuni più di, di, di quelli che ha avuto lui tant'è che appunto come sapete ci sono anche dei governi che eh, abbastanza legittimamente hanno parlato di smettere di finanziare eh, un'organizzazione di questo tipo sulla base di un principio che io vorrei affermare qui e rivendicare e condividere con voi per vedere se vi convince cioè la mia idea personale in questo, diciamo così, mare e magno di anti-italianismo in cui siamo immersi, tale per cui per l'intellettuale organico italiano, organico al PD ovviamente, eh, il principale vantaggio del MES è che così qualcuno sorveglierebbe come spendiamo i nostri soldi Ora, a me sembra che invece tutto sommato se eh, il problema è sbagliare ci riusciamo benissimo da soli noi abbiamo sbagliato e onestamente lo dico io sapete che Tendenzialmente, anche per un fatto umano dal quale devo guardarmi, perché sono stato profondamente deluso umanamente dalla, dalla sua persona, dal suo comportamento, dalla sua compulsione a mentire. Io vorrei in teoria, sarei molto critico e coglierei in teoria ogni occasione per dare addosso al presidente Conte. Ma eh, il presidente Conte, alcuni dei suoi diciamo, dei suoi cambiamenti di, di indirizzo, delle sue inversioni a, a, a Uno, eh, sono anche dovuti da, a, a, a messaggi sbagliati ricevuti da questa organizzazione internazionale. E allora qui il problema si pone è meglio sbagliare da sé o sbagliare perché ti fa sbagliare un altro? Secondo me la risposta è che è meglio sbagliare da sé per un motivo molto semplice, dai propri errori si impara e si è anche responsabili di essi, per cui un paese, un corpo elettorale, se vengono commessi degli errori diciamo così, eh, in autonomia e poi in grado di prendere delle, delle decisioni dagli errori degli altri eh, si impara di meno e soprattutto non sono gestibili più di tanto in termini politici, nel senso che oggettivamente se vengono emanate delle linee guida mondiali farlocche e i paesi aderiscono, beh, insomma, il tema, il tema politico diventa sempre, eh, ma io però stavo seguendo le, guide, le linee guida mondiali farlocche, no? quindi c'è sempre una scappatoia. Per i governi che eh, hanno agito senza realizzare e senza tutelare, senza tutelare eh, i, gli interessi dei cittadini. Questo, questo si pone a tanti livelli, cioè, vorrei dire che, che la storia dell'Italia è una storia di, di successi e di errori, ma. Negli errori abbiamo dimostrato di non aver bisogno di aiuto e onestamente neanche nei successi. Quindi non riesco proprio a, a convivere serenamente con questo atteggiamento tale per cui sì però eh, che male c'è se qualcuno ci controlla, sì però anzi è opportuno che gli altri ci controllino. Perché fra l'altro secondo me eh, questo atteggiamento apre a una serie di... di, di come dire dinamiche divisive del dibattito che in questo momento sinceramente non ci, eh, non ci aiutano. Continuiamo a essere convinti, almeno a quello che eh, sembra di capire dal dibattito, che esista uno scrigno, un forziere in Europa pieno di soldi. Come sapete non è così. Le, eh, la stampa internazionale, diciamo quella mh, che è sempre ideologicamente orientata, eh, che come sapete personalmente non trovo un grande paradigma di correttezza eh, intellettuale ed etica, ma che comunque non può permettersi più di tanto di dire fregnacce come la stampa sovvenzionata in perdita diciamo che ci è toccata in sorte in questo meraviglioso paese. E già si sta interrogando sul vero tema, cioè l'Europa per quanto bella sia o voglia eh, presentarsi, per quanto si imbelletti con il sorriso della uh, signora von der Leyen che ci dice eh, che un'Europa forte ha bisogno di un'Italia forte e... Ehm diciamo così, simili slogan da dentifricio, insomma, eh, questa Europa qui riuscirà a raccogliere sui mercati tutti i soldi che ha promesso di dare a vario titolo agli stati? Perché c'è anche questo tema qua, cioè c'è il tema che alla fine, se non intervengono le banche centrali e qui non interviene la BCE, non si va da nessuna parte ed eccoci qua, siamo, siamo tornati quindi al solito punto, visto che tanto alla fine la risposta in termini finanziari dovrà essere una risposta data dalle banche centrali, non si capisce esattamente il fondamento di questa, questa ansia di, di, di, di, di, di sottoporre a controllo i singoli paesi, ma in realtà uno, il nostro. Eh, non si capisce neanche perché non venga mai, e dico sottolineo, mai sollevato nel dibattito il tema del eh, controllare noi che cosa succede, visto che noi siamo dei contribuenti netti al progetto europeo, lo siamo e lo saremo anche nella nuova versione del bilancio, perché non ci poniamo mai il problema di andare noi a controllare che cosa succede negli altri paesi, paesi che in questo momento sono scossi da scandali finanziari, eh, pensate alla Germania, andatevi a cercare Wirecard -i -recard. Ecco, e, e, e, e a vedere che cosa sta succedendo lì, paesi che hanno degli indicatori macroeconomici che segnalano delle fragilità importanti, voglio ricordarvi per esempio che in Olanda il rapporto fra il debito delle famiglie e il reddito netto delle famiglie è oltre il 200%, cioè lì ci sono situazioni di, eh, fragilità finanziaria oggettiva importanti, importanti. Eh, io che cosa vi devo dire? Se eh, non pensassi al paese, ma pensassi insomma al mio partito, con, gra con grande cinismo, rinuncerei anche a dirvi queste cose. Perché adesso vi spiego quello che molto verosimilmente succederà, quello che mi sembra lo scenario più plausibile. Il PD con la eh, consueta leggerezza, eh, eh, si lascerà intrappolare in una serie di eh, accordi derivanti da questi strumenti di prestito, e quindi il MES, eccetera, eccetera, dopodiché naturalmente arriverà il momento, comunque arriverà il momento, attraverso il piano nazionale di eh, ripresa e resilienza, di eh, attuare le famose riforme in questo meraviglioso riformatorio europeo dove per definizione noi siamo i discoli, non si sa perché. Eh, una di queste riforme sarà la eh, revisione delle rendite catastali e quindi fondamentalmente vado a stringere ehm, l'aumento dell'Imu e allora lì assisteremo a una cosa, diciamo così, meravigliosa un, uh, un, voi che mi ascoltate se riesco a spiegarmi spero di riuscirci non sarete sorpresi tutti i commentatori saranno ovviamente sorpresi sui giornaloni sulle corazzate pochiomkin dell'informazione perché succederà una cosa molto semplice che i rivoluzionari da ZTL che sono diciamo quelli che ancora votano il, il, il, il PD perché guardate per esempio quando andate in Emilia Romagna il PD votato nei tre centri urbani principali Bologna, Modena, Reggio meno a Piacenza, per niente a Ferrara e per nientissimo fuori dai grandi centri urbani dove la gente ha sperimentato la... Eh, le, le, la natura fallimentare e aggressiva verso la popolazione delle politiche che il PD ha eh, propugnato, perché se tu sei in un paesino piccolo devi fare ore per arrivare al prossimo ospedale, tu il PD giustamente non lo rivoti. E quindi il PD rimangono, diciamo, la Stali le Stalingrado del PD sono le ZTL, sono le ZTL che sono, come dire, esattamente come era a suo tempo Stalingrado, cioè Volgograd, è. è, è degli ambienti un po' circoscritti, eh, quando quelli che abitano in queste piccole Stalingrado e pensano di essere al sicuro perché ehm, sono magari lavoratori dipendenti, con profili professionali interessanti, quindi non sono stati particolarmente colpiti dalla crisi e quindi poi hanno la casetta di proprietà eccetera eccetera, quando cominceranno a succhiargli il sangue attraverso questo discorso dell'Imu? E lì forse... Ehm, Insomma, non è che si può chiedere a tutti grande empatia, ehm, la, la, la compassione, cioè il, il, il sentire, il soffrire con gli altri, che è un, un pezzo della santità, un pezzo della, della beatitudine, quella vera, non, non la vostra, insomma, eh, non, non, non, non è obbligatoria, è facoltativa. C'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha. La mia impressione è che la caratteristica antropologica più rilevante del piddino sia la grettezza, cioè il fatto che finché non è attaccato lui nel suo fottuto portafoglio, gli occhi non li apre. E però, ahimè, eh, per eh, conseguenza di scelte, dei caporioni del suo partito il piddino che ci ascolti in questo momento che non ci ascolti sarà toccato nel suo fottuto portafoglio e quindi aprirà gli occhi e allora io preferirei evitare questo al piddino perché? perché non è che poi l'Imu è ad personam ve la beccate anche voi, io vorrei che venisse fatto un discorso di solidarietà, di unità, di strategia nazionale di fronte alle richieste esose e inutili, sostanzialmente vessatorie di chi, ci sta, di chi sta tentando di colonizzarci, lo vorrei, sarebbe una mia aspirazione, però purtroppo questo discorso di unità, di solidarietà nazionale non si può fare e allora amici cari, aspettiamo il momento in cui anche quelli che si credono furbi, che si credono evoluti, che disprezzano i loro concittadini perché li ritengono dei buzzurri che votano Lega e quindi così sono dei, dei, dei, minus, dei minus abens, eh, saranno, toccati. saranno toccati, saranno toccati anche loro, apriranno gli occhietti e allora per i vari bonaccini o quello che è in giro per, eh, per l'Italia non ce ne sarà più, perché è inutile che tu diciamo così, mi passi una, un, un, una stagione politica a chiudere, a chiudere, a chiudere ospedali, poi un'altra a riaprirli pensando di cavartela, ti sei messo in un meccanismo che ti stritolerà ti è stato detto, io personalmente te l'ho detto prima da sinistra, continuo a dirtelo da destra, e non è che ce n'hai per molto tempo, quindi goditi la vita e, e, e aspetta l'inevitabile avvento di una eh, maggioranza conservatrice. Ecco. Queste sono diciamo, due divagazioni attorno al tema, il MES e le sue più immediate conseguenze. Adesso... Vorrei allungarmi su un'altra cosa ma penso che vi lascerò perché devo rispondere alle telefonate che sto ricevendo e quindi vi auguro un ottimo proseguimento di serata, presto, presto, presto riavremo campo e presto potremo parlare anche di altre cose, per esempio dello scandalo eh, del dossieraggio che rappresenta dal mio punto di vista non solo un enorme scandalo, che ovviamente non mancherà di avere delle conseguenze, perché a questo punto è opportuno che i responsabili diciamo così, emergano e peraltro, visto che c'è la trasparenza, basta andare sul sito dell'Inps per vedere chi sono, ma non è tanto questo il punto. Ehm, per me è soprattutto una gravissima sconfitta culturale che ci fa capire quanto sia importante importante oltre alle basi dell'economia dell eh, insistere sulle basi della civile convivenza della civiltà e della politica di tutto quello in cui eh, i nostri simpatici colleghi come io vi avevo detto tanto tempo fa stanno portando l'assoluto degrado un degrado che non fa bene a nessuno perché loro saranno spazzati via a cominciare dalle prossime elezioni regionali ma purtroppo il degrado, e i riflessi pavloviani che hanno seminato nell'elettorato non scompariranno con loro, perché loro hanno eh, introdotto nella mente degli italiani più... Eh, fragili dal punto di vista emotivo, perché più colpiti dalla crisi, un'idea profondamente sbagliata, cioè quella che dei rappresentanti del popolo più deboli e più aggredibili possano fare meglio gli interessi del popolo, di rappresentanti del popolo più forti e, più, e, e, meno, e meno aggredibili. Allora, insomma... Si è parlato tantissimo di eh, questa storia e se ne parlerà ancora tanto, delle indennità, non entro in questo, ma eh, voi vi ricordate il fatto che ci sono delle chat di magistrati che si dicono Salvini ha Regione ma adesso dobbiamo attaccarlo, no? Ma quello che sta succedendo in questi giorni è un salto di qualità, cioè siamo passati da una sinistra che fa politica pilotando le sentenze sostanzialmente, Da una sinistra che fa politica utilizzando non la magistratura ma diciamo, il, il potere esecutivo, le articolazioni del potere esecutivo, l'amministrazione dello Stato per dossierare. Un'unica persona, cioè poche persone hanno messo in evidenza questo, Guido Cosetto, soprattutto Daniele Capezzone, se si entra nella strada del dossieraggio, in un mondo in cui l'informatica diciamo così, permea la nostra vita, si percorre una strada veramente molto scivolosa e molto pericolosa per la coesione sociale del Paese. Perché, eh, perché non si sa dove si può andare a finire tutto sta a, a, diciamo, dove vuoi mettere o far finta di mettere l'asticella della morale Morale che sostituisci alla legge, perché fondamentalmente sei diciamo, privo di quella cultura giuridica che noi avremmo ereditato in teoria dai nostri, dai nostri, avi, eh, dai nostri avi romani, ma che eh, si sta ovviamente sbriciolando nel contatto fra il nostro sistema giuridico e quello dei, dei oi barbaroi, dei barbari, dei barbari del, del nord, tutto basato sulla consuetudine basato sulla cosiddetta soft law, sulla legge, sulla legge morbida e quindi eh, non c'è molta differenza fra un presidente del Consiglio che diciamo così, governa il Paese a colpi di conferenza stampa, non so se ci avete fatto caso, e, e, e una, e una eh, Commissione europea che pretende di governare cose come i prestiti del MES con una lettera o appunto anche lì con una press conference, con una conferenza stampa. Cioè, siamo sempre lì, questi vi parlano di regole ma poi queste regole non sono mai particolarmente, diciamo, la volontà di inciderle o non inciderle nel marmo non, non, non, non si vede e già questo lascia presumere una mens rea. Però questi argomenti sono argomenti molto molto complessi. Ehm... Sono argomenti che vanno gestiti con grande, con grande serenità, proprio perché noi non vogliamo portare la barbarie nel, nel, nella vita politica, nel confronto politico. Noi vorremmo che fosse possibile parlare di politica argomentando con temi politici, quindi ehm, proponendo dei percorsi in alternativa a quelli proposti da altri partiti e valutandoli. Qua invece si sta entrando su un altro tipo di valutazione e di confronto, ehm, che è diciamo così, meta metapolitico, eh, meta perché non si vuole la politica, perché si vuole l'antipolitica, l'antipolitica divorerà se stessa, verrà ovviamente spazzata via alle prossime, eh, alle prossime elezioni, ma lascerà un campo di, di, di macerie su cui dobbiamo ricostruire eh, un, un minimo di normale, di civile, di, civile di civile convivenza democratica. Vabbè, è un programma enorme, siamo passati per periodi forse ugualmente bui rispetto a questo, non credo, questo mi sembra particolarmente buio anche in prospettiva storica, anche perché si presenta in un modo tale, insomma, il modo in cui la la democrazia è sotto attacco in questo preciso momento, è un mondo abbastanza insidioso, quindi non tutti credo che ne siano consapevoli, però insomma dobbiamo anche guardare avanti forti delle nostre ragioni, noi, noi vogliamo la libertà, noi vogliamo l'indipendenza, vogliamo quello che storicamente i popoli hanno sempre voluto, per cui hanno lottato eh, e la storia ci racconta che insomma qualche volta hanno perso ma molte volte hanno anche vinto e, e, e così sarà naturalmente anche di noi adesso vi lascio veramente e, e spero di potervi risentire presto per parlarvi di quelle cose tecniche che vi piacciono tanto per motivi eh, a me assolutamente, assolutamente incomprensibili buona serata